Gli errori più frequenti quando si crea una landing page sono di solito tre. Il primo è quello di utilizzare dei muri di testo, cioè delle sequenze di parole molto fitte che creano una vera e propria barriera. Una landing page ha bisogno di testi ariosi, brevi, ben formattati e di spazio bianco. Un altro errore frequente è la presenza di molti link. Se vogliamo convertire, dobbiamo limitare le distrazioni e ridurre i punti di uscita. Il terzo errore è una call to action poco chiara o addirittura più di una. Se l'obiettivo è acquisire lead, la call to action servirà soltanto ad acquisire lead e non a fare conoscere altri prodotti o a leggere contenuti. Non chiediamo troppo agli utenti.